¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, Cos'è questo? L'osso no, so, non sì. Che figo. Guarda, può guarda. dobbiamo andare. di là, guarda. Non sono codi. Non Non Non sono codi. Non Non sono codi. Non sono Oh, aspetta. sono codi. Non sono il Non entra lo volete vedere? Sì, sì, sì entra ti però... prego però qui adesso non si può più passare vabbè fa no vabbè come ti fai cacchi... a bella bro giù okay. <ride> giù come si chiama? È osi. No, no. È è Fenicotto. Fenicotto. questo è un oasi no no questo è un Fenicotta. è fenicottero fenicottero borralo sì. sì. sì. sono andato a posto davvero bella bro Ah. E questa è chiamata la spiaggia dei tedeschi ci vediamo come eh, prima eravamo di dietro eh, eh, è bellissimo ma non riusciamo guarda eeeh buono <ride> <ride> <laughs> è scandaloso vai vai ah. però eh. oh, vai vai vai vai vai vai vai vai dai, Mazda. vai vai vai dai, che vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Spruzzi tutti oh. Bella bro Bella bro, bro. Questi sono i maretti smai preso sei scemo Sto andando via Questo li va a scendere quello eh, guarda Ehi mamma mia questo va eh, guarda Quello guarda quello guarda quello Guarda lì. Sì, vedrelo. Ma sai che sono È il cavo quello elettrico. Hai quello? Hai il, no? cavo, elettrico. Hai quel, quel, che hai il cavo elettrico elettrico? Dove avevi... è arrivato? Era legato attorno alla legna. Ah. È lui che fa i... Bro, avete messo il cavo, ma... Cavolo. <ride> no. sta... È incredibile. Blu. E eh, quello è per i ragazzi. Sta morendo. Atto. Ma... Vede. Lo dico, vedi che... Oh. No, no, gassi. no. Ok <ride> Ma la carta l'avete finita? Ah c'è questo C'è questo Guarda no, <ride> Grande Hamza il tuo latte, vai vai oh, oh, oh. Ehi? Hai visto il cavo? Quello devi... O si prende, si, si accende veloce Oh, Sto poco pelle Mamma hey. mia Sono schifo <ride> no. Sembrava da fuori. Vecchio. È perfetta. Il risultato finale. Speriamo che dura un po'... Oh cavolo! Oh, <ride> lì no. Quello lì. Questo è bello. Il risultato finale. ثباتك يا اخي طوق النجاتي شموخ في الحياه وفي المماتي تمسك بالكتاب بكل عز فدربك شقه كل التقاتي أما يكفيك أن كفي طريقك سيوصلك الجنان العاليهاتي اما يكفيك انك في طريق سيوصلك الجنان العاليهاتي